Stiamo manifestando perché dal mese di febbraio una strada provinciale, essenziale per la nostra frazione, perché collega la parte est e ovest della frazione è chiusa, state alternative non ce ne sono e risposte dalle istituzioni ad oggi non ne abbiamo ancora avute. È stata indetta una conferenza di servizi il 7 aprile rinviata ad oggi ed oggi noi vogliamo ririsposte le pretendiamo perché nella conferenza di servizi è solo il primo passo, verranno procedimenti più complessi e prenderanno altro tempo. E intanto noi siamo bloccati per le scuole, per le attività commerciali siamo stanchi, almeno ci dessero le risposte virtuale, che vogliamo. ...dice 35, 10 e 40, insomma eh, ce ne andiamo abbastanza, non, eh, io sono tendenzialmente positivo e ottimista, ce ne andiamo abbastanza soddisfatti, vi dico subito, uh, oltre alla proposta progettuale che la provincia sta portando avanti da un mese, un mese e mezzo più o meno, uh, sul tavolo, come già avevamo accennato sabato nell'incontro con il sindaco a Sant'Anna, sono state vagliate anche e direi soprattutto le eh, ipotesi progettuali quindi, del, fatte dall'ingegnere Casole e dai suoi collaboratori eh, sia per la provvisorietà, per una questione di aprire provvisoriamente la strada almeno metà strada, senso unico alternato attraverso soluzioni tecniche proposte, ideate, progettate dall'ingegnere Casole e dai suoi collaboratori che devo dire la verità non ne ha bisogno ma pubblicamente lo stimiamo e lo ringraziamo per quello che ha fatto dando il suo apporto Allora, eh, Aniello, scusami, lasciamo stare, ingegnere, cosa fare, Aniello, noi dobbiamo essere seri e coerenti e obiettivi, e dobbiamo dare a Cesare quello che è di Cesare, ci stiamo perdendo tutti la salute, la voce eh, per questa strada chiusa, perché le attività commerciali stanno soffrendo, perché la comunità sta soffrendo, perché i disagi sono tantissimi, però non è da tutti e non è da molti, eh, come dire, impegnarsi con dei progetti, uno provvisorio, uno definitivo che addirittura potrebbe sostituire quello della provincia se loro accettano, lo accolgono, infatti io perciò ho voluto precisare quella cosa, tutti il rispetto dei tecnici della provincia, ma l'ingegnere Casoli in rappresentanza del territorio come professionista viene a dare una mano, non è che viene a dire che i vostri non sono buoni, ci mancherebbe altro. Per cui diciamo che, adesso anche l'ingegnere se vi vuole dire delle parole ve le dirà, ci aggiorniamo, diciamo fra 10-15 giorni massimo ci faranno sapere se l'ipotesi prospettata dall'ingegnere Casale e quella per la quale ci stiamo battendo da due mesi, cioè di riaprire almeno metà strada, è percorribile. Noi speriamo di sì, diciamo che la tendenza è positiva. Vai Aniello, dici qualcosa? No, ma giusto voglio dire, guardate, innanzitutto siamo in mano a gente seria, gente che sa posto un problema, lo vuole risolvere, ma fa, fa naturalmente deve fare i conti con i conti e con la disponibilità economica, quindi un po' eh. di attesa la dobbiamo tenere perché i nostri elaborati che abbiamo presentato hanno bisogno di essere assorbiti, assimilati, come vi devo dire. È come quando uno mangia una pietanza la prima volta, Augusto eh, non ci piace subito, ma poi mangiando, mangiando gli piacerà. Può darsi che gli piacerà. Questo significa che abbiamo presentato due proposte. Una che ci consentirebbe velocemente di aprire almeno mezza corsia eh, facendo delle opere provvisorie, ma sotto sicurezza. L'altra invece, invece è la ricostruzione del muro, la ricostruzione del muro così com'era e eh, che praticamente eh, sarebbe anche fattibile ma devono vagliare l'oro, noi siamo nelle loro mani eh. voglio dire siamo di supporto, di ausilio ma non possiamo incidere sulla decisione ma sono persone in gamba capaci di valutare e di, e di apprezzare o di rifiutare a ragione se le cose non vanno così Volevo dire, sulla mia... tutto quanto mi dicono, io non sono nessuno voglio dire io chi mi conosce da tanto no, tempo a Sant'Anna, tutto, state tutto state quello, tutto quello stessa che stessa io stessa ho fatto stessa. a Sant'Anna da quando da piccolino, io sono anche un cattolico, non proprio praticante, ma ci credo, e credo al fatto che la destra è andata a sapere che cosa fa la sinistra. Tutte le cose che ho fatto le faccio e mi allontano, non è che cerco appar appariscenza o riconoscenza, le faccio per me, perché sapendo di fare una cosa mi sento un po' meglio se lo facciamo un po', ho detto anche l'altra volta nella rio, se ognuno di noi fa qualche cosa, lo fa per sé tutta la comunità se ne ha vantaggio e siamo tutti un po' sì, meglio, questo è, volevo dirvi, Il disagio che stiamo vivendo come comunità di Sant'Anna in particolare, ma in generale anche come città di Cava, per tutti i cavesi che raggiungono la nostra bella frazione di Sant'Anna, sono tantissimi ovviamente i disagi in particolare sono per i commercianti e per i cittadini tutti di Sant'Anna. Oggi c'è stata una conferenza di servizi, la seconda la prima è stata il 12 aprile, lascia ben sperare. Abbiamo presentato, grazie all'ingegnere Casola, anche i nostri progetti, sia per la soluzione provvisoria che per quella definitiva per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza e manutenzione della strada provinciale 360 via Pasquale di Domenico. I tecnici della provincia, il dirigente della provincia, con il supporto dell'amministrazione provinciale politica e quindi del sindaco Servalli presente, ci hanno garantito che entro dieci giorni lavorativi, valuteranno questi progetti e ci faranno sapere per la riapertura almeno di metà strada. Noi attenderemo i 10 giorni lavorativi, attenderemo il 10 maggio, non andremo oltre non di un giorno, di un secondo rispetto alle ore 12 del 10 maggio. Dal 10 maggio, dalle 12 e un minuto del 10 maggio, saremo di nuovo in protesta.